Ma chi c'è là sopra? Bellissime persone dalla mente aperta C'è Ben 10, vedete? Allora, voi avete mai visto Ben 10? Perché io l'ho visto Praticamente qua ci sono due modalità Possiamo fare la story mode, la storia e poi la free roam mode Allora, io direi che magari in un prossimo video potremmo anche fare la story mode Però io direi che per ora meglio la free roam mode Praticamente andiamo in giro a trasformarci in ciò che caspita ci pare Allora... Allora, è leggermente complicata. Eh, a quanto vedo, praticamente questo. Praticamente... Ah, queste praticamente, sono tipo delle quest che si possono fare, quindi molto bello e molto utile. Qui posso praticamente mettere combat on off, weather on off, io direi off, ovviamente. No, cos'è? Ho messo on? Non ne ho idea. Ok, sì, adesso è infatti, cioè nel senso, scusatemi, eh. Ok, poi qua la modalità, eccetera. Va bene, ok, va bene. Possiamo uscire. No, però scusate, dovete mettermi giorno. Eh, sì. Eh, grazie, mille. Adesso posso scegliere l'Omnitrix. Oh, no, che figata! Posso. Adesso scelgo XLR8. Come faccio? Oh. Eh non, non so come posso fare? Forse così. Eh, ho capito. Allora, voglio scegliere XLR8. Come faccio? Ah! No, raga, sono. Ma che figata, sono diventato XLR8 Ma sapete che cospita Allora, praticamente il nella mia infanzia Praticamente c'è sto ragazzo che indossa un orologio, no? È un orologio che pra praticamente lo fa trasformare in un uh, alieno In dieci tipi di alieni diversi si può trasformare Praticamente io adesso posso anche creare un tornado Questi alieni hanno diverse pe pe peculiarità Tipo XLR8 può andare tipo super velocemente E può tipo crea creare anche dei tornadi a quanto ho capito Poi tipo può anche fare uh, cose strane ma ah, perché non fa? Boh, è strano, eh, cioè in effetti Se ci pensate è un po' strano Però praticamente, mh, qua Poi dopo un po' l'OmniTrix si scarica E ti fa così, vedete E praticamente adesso sono di nuovo umano Ma poi dopo posso ritrasformarmi dopo un po' di tempo Intanto esploriamo anche la mappa E ragazzi, io vi dico che siete persone di, eh, aperte di mente Perché mi guardate, nel senso Siete, è importante, eh, no, ovviamente Nel 2021 essere considerati aperti di mente perché eh, ci sono purtroppo alcune persone che non hanno capito bene come funziona, che non sono molto aperte di mente, che non sono nemmeno aperte alla possibilità di eh, lasciare una persona che magari eh, ami chiunque, tipo le persone dello stesso sesso. Infatti se seguite il mio canale è, è come dire automaticamente che siete aperti di mente, perché si sa, no? cioè, ormai si sa, è una cosa tutta nostra, noi... Qui siamo tutti aperti di mente. Quindi è, è importante questa cosa da tenere in considerazione. Io mi dovrei trasformare in. Mm, mm, che, che, che brutto questo qua. No, questo qua no. Slapback. Cioè, ah, qua sono pure gli alieni che magari nel primo ben ten non c'erano. Io, ovviamente, ho visto quasi tutti i ben. Ecco, forse, però questo non lo conosco perché è uno dei nuovi. Questo, raga, questo. No, vabbè, oppure tipo... Questo era il fuoco, ora non mi ricordo i nomi, perché io ho dei problemi con i nomi. Allora, scelgo questo. Boom! E sono diventato fuoco! Wow, ho scanciato il fuoco. Beh, eh... Ehi, raga! No, che figata! No, vabbè! Sono fortissimo, cioè, ma cosa mi state dicendo? Allora, adesso guardate... Pam! PEM! Posso volare, ah, ok, posso tipo far così, vedete Posso tipo planare, giusto Vabbè, ho capito oh, Muori, ah, uso Tutta la mia forza delle mani Per distruggerti, no, vabbè che figata Cioè, allora per me che io sono un fan Di Ben 10, infatti fammi l'autografo Ben se mi vedi, praticamente fammi, Facciamoci una foto, infatti che caspita L'autografo, ma quando sono boomer Vabbè, praticamente però è molto bello Perché io sono un suo fan, Ci lo guardavo Da piccolo, praticamente erano i miei cartoni preferiti Scrivetemi se voi lo guardavate Beh, tenno, oppure se lo state guardando ancora Perché in realtà ancora c'è, però ci sono le nuove versioni Io devo capire come si fanno le quest però Ah, ok Praticamente devo prendere gli omni token Che caspita è sta roba? Non so, e sembra anche innervosito sto qua Non lo so, però boom Poverino, io gli ho lanciato una palla di fuoco No, però adesso uh, userò chiaramente il mio potere Il mio potere Forza ma Ok, vabbè, il mio potere ora è un po'... non esiste. Come faccio a bruciare se sono già fatto di fuoco? Ma non ha senso. Vabbè, andiamo nel mare... Ma se io vado nel mare... Con questo alieno qua... Cos'è che succede? Raga, se vado nel mare... Mi sa che succede un casino. Secondo me muoio. Cioè, allora, nel cartone se tipo... Andava nel, nell'acqua comunque praticamente il fuoco si spegneva. Però non è che moriva. Io ora non so però praticamente come funziona qua. Intanto si sentono anche i suoni di sto qua che, che, che salta. No, scusatemi. Come faccio ad essere di fuoco però, stupido. Però vabbè, devo dire, complimenti, hanno fatto una bellissima cosa. Io adesso però mi voglio trasformare in altro. Comunque, vedete, sono di nuovo io. Allora, uh, non impressionatevi, signore. Io praticamente adesso... Uh, adesso mi trasformo in 4x4. E eh, guardate che, che, che bello, wow, sono bellissimo. E infatti adesso... Bam! spara <ride> Sparabenfete Spomberb Ma che caspita Aspetta, aspetta, guardate che adesso Boom Ma perché non fai niente? Ma ti odio Basta, io sono stufo Adesso vado a fare questo Haha <ride> dicendo... Raga, sto impazzendo Cioè, non è normale come cosa, ma ci rendiamo conto eh, devo... devo capire bene Cioè, allora, in teoria 4x4 può saltare Porca puzzarda, una roba pazzesca Cioè, proprio può saltare in alto, su alto nel cielo, tipo Tipo, se io adesso vado Sbalabemfete! Sbam! Eh, ti sei cagato addosso, figlio <ride> Figlio di... Eh Allora, praticamente, cosa... Eh, oh, devo andare a prendere questo? La macchina posso prendere? Non può... Po... Non... Mi dice che non posso prenderlo Come si permette? Devi romperti, devi romperti Rompiti immediatamente schifosa Oh vedete che funziona però arrabbiandosi No raga che caspita Devi scagliarla lancialo Lancialo ho detto è stupido Cosa sta facendo? devi lanciare No sta continuando a prenderle ro... Raga non è normale sto qua Cosa devo fare questo elemento è bloccato e non può essere eliminato eh, ho capito Cosa devo fare <ride> Raga sta continuando a fare cose strane rag... Aiuto non è normale Allora vado dalla struttura dei, dei, dei bitcoin eh, Non si può dire sta roba Non lo so Evito di dirla, eh, comunque sto camminando con un masso sopra la testa, io ora non per dire, ma non è normale come cosa, cioè ci rendiamo conto, se, ah, se io faccio tipo, e boom, e non funziona, ma cosa devo, ma scusatemi, non, non credo sia normale, se, se io ritorno normale, ok, sono ritornato normale, adesso sono di nuovo Dunis. adesso guardate, preferisco trasformarmi in XLR8, che almeno è quello più veloce, Oh. Brum, adesso guardate, sono tipo super veloce Avete visto mi, mi sono teletrasportato proprio Perché io sono di una velocità talmente tanto elevata Che nessuno può ostacolarmi Ma tipo se io vado mm, Prima di tutto lei signore cosa ci fa qua Cioè, adesso le creo un tornado Che proprio dovrebbe volare dall'altra parte del mondo Anche se vedo che non gliene frega Un beato ceppo di niente ma tipo, adesso uso il mio boost e porca puzzarda, te ne vai da, da un'altra parte. Guardate la velocità, via! Ah, adesso utilizzo la mia talmente tanta velocità pazzurda che vado dalla struttura dei bitcoin. E, non dico, non dico che è meglio. Però, porca puzzarda, ovviamente su Minecraft, dico ragazzi, è ovviamente è su Minecraft. Guardate qua, ho trovato un altro token, ciao signorini, signorine, e signorine, com come va? So che non vi sembro normale, cioè lo so, sono XLR8 dopo tutto, guarda, ma Certo che però devo dire che XLR8 ha qualcosa di sensuale, devo dire, molto <ride> giusto per parlare di, di apertura mentale, no? Perché, giustamente, <ride> c'è a chi piace di a me piace per esempio XLR8, avete qualcosa in contrario, cioè, boh, veramente, no? sono scioccato da... da questi pregiudizi No vabbè scherzo Comunque mh, Adesso vado in giro Eh signora Beh scusa Io adesso devo cercare qualcosa da fare Perché praticamente Non c'è letteralmente niente Cioè vabbè ok Adesso io sto andando in giro Ma Com'è che faccio a fare robe Signore cosa vuole lei Ma le devo Le devo ma porca puzzarda, eh, però non vola Ma vola. allora, guardi, io sono Dunis, mi vede? Prima ero Ben 10, cioè ero trasformato in alieno So che le può sembrare strano, lo so perfettamente Cioè adesso sto qua mi sta, tipo, sta Dicendo che sono impazzito, però guardi E eh, se io faccio così, praticamente Posso diventare un ratto Cioè, vede, vede sono un ratto un, ma Che figo, che, infatti adesso se La graffio tutta <ride> si è spaventato, poverino. Gli ho fatto proprio... Oh! E praticamente era tipo un balletto, no? Un ba è bello fare il balletto. Se io adesso faccio... Bam! <ride> ragazzi secondo me si sta chiedendo, ma che dove sto vivendo? E cosa... Eh, ok, scusa, ma se io faccio così No, non fa niente, va bene, ho capito Lei, signore, comunque mi sembra più an antipatico Cioè, se posso dire la mia Poi dopo, giustamente, lei eh, può pensare co come vuole Giustamente, ma Insomma, secondo me, lei è un po' antipatico e comunque, guarda qua. Cioè, ragazzi, guardate qua. Io praticamente mh, posso in teoria salire. Oh, guardate che figata! No, vabbè. Che figata questa animazione. No, ragazzi, amo troppo. Love proprio questa cosa. Allora, cosa devo fare? De Ehi, che belli sti cagnolini! Ma se ti prendo. Cosa hai fatto? Ha fatto un verso strano? Muori, via, via, via, ma perché ha un casco in testa? Sto qua ora, ora lo noto solo. Ma io in teoria posso salire sui palazzi? Posso? Non posso. Posso. Gli oggetti fissi. Ma come ti permetti di dire gli oggetti fissi? Eh, posso? Devo salire. Eh, esatto, mi arrabbio, se no faccio Roar. Vabbè, uh, in qualche modo salirò. Sono salito sopra il palazzo, ovviamente adesso mi trasformo, perché avevo in mente di fare un'ultima cosa molto importantone. Uh, quello che avevo in mente io di fare era semplicemente di mh, trasformarmi in una sorta di... Eccolo, questo qua, Jet Rai. Praticamente questo qua in teoria può volare. Allora praticamente io ho i laser con questo qua Ed è fighissimo Allora praticamente questo mi pare fosse in Inventen omniverse mi pare che si chiamasse Guardate la memoria purtroppo inganna Però sì, praticamente ho la fly eh, Posso anche fare pick up Ok prima testiamo le altre cose Drop vabbè insomma Facciamo la fly Mamma mia raga raga raga raga Cioè guardate qua Cioè guardate qua Cioè non so se ci rendiamo conto Ma sono Sto letteralmente volando Cioè sto Guardate che figo Cioè nel senso Scusatemi Ma io mi sono innamorato Di, di questo nuovo alieno Cioè adesso faccio Ah ah, ah, ah, ah. Ah, ma sto, sto scendendo giù? Come funziona? Non sto capendo Però comunque devo andare su questo sorta di dirigibile Guardate che è bellissimo andare sul dirigibile Perché praticamente ci sono avventure nuove Non seriamente, sono curioso di sapere cosa c'è qua sopra Perché sinceramente questa mappa non la so nemmeno Cioè, guardate anche lì, tipo, è pieno di robe E, e dovremmo anche esplorarla, tutta quanta Ma sapete quanto sarebbe figo farci una serie qua, in questa mappa qua? Sarebbe molto bello Allora, basta, basta flyare, ovviamente Ok, sta smettendo di... Ok, ha smesso di flyare. Molto bene. Adesso posso andare a vedere un attimo una cosa. Cioè, nel senso, cosa posso andare a vedere? Posso andare a vedere qua sotto se c'è qualcosa. Senti, io già rompo perché mi sono rotto le palle. Quindi faccio così. E non c'è niente. Beh, giustamente. Ma scusa, ma dai, non può non esserci niente. Cioè, nel senso, no. Magari era solo per estetica. Può essere. Però, devo dire, è bellissimo questo dirigibile. Cioè, complimenti alle persone che l'hanno fatto. Complimenti davvero. Top top. Ah! aiuto se non avessi la possibilità di volare adesso sarei morto sarei letteralmente morto Yuhu. bene eh, fatemi sapere se volete vedere altri di questi video qua di Ben Ten. ovviamente io mi trasformerò e boom no non va vabbè vai a quel paese ti faccio il laser Aha. ciao